vero Gianlu? Ma no. Da solo. Da yeah. solo. È fatto in mente no. le riunioni. E le riunioni, vero Gianluca? Mm. Candy, c'era Il giro dagli stadi ha fatto Cardio. sì. ha fatto tutto, vero?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 si se puoi di che e si sì, sì. va Grazie, Grazie. Grazie.